E buongiorno mondo, guardate dove abbiamo dormito, qui io, lì dietro c'è il murierito che sta già ritirando, perché ci sono delle persone che sono arrivate proprio in questo momento, quindi dobbiamo muoverci. Ciao ragazzi, no, non sono brutte persone, però sono persone, forse lavoratori qua dietro che c'è un cantiere, quindi ritiriamo tutto ce ne andiamo, veloci, sono le sei e mezza ciao ragazzi tempo zero, abbiamo già sbaraccato tutto caricato le bici Muriel sta già preparando il caffè per tutti e le persone che erano qua intorno a parlare sono già andate via quindi possiamo anche sfruttare i bagni e, e niente speriamo che oggi il tempo regga non è bellissimo ma siamo speranzosi colazione e si parte game on ragazzi super ragazzi sono le otto e mezza siamo già in strada ci sono tredici gradi Bell estate. un'estate fantastica Ovviamente c'è anche un po' di vento contro, bello fresco, così ci sveglia per bene. E mancano solo 153 km a Linz. Ovviamente non li faremo tutti oggi, o li facciamo tutti oggi. Il sole, il sole, il sole, il sole. È spuntato il sole. Oh. <ride> Sono piccoli raggi di sole e ci stupiamo ogni volta che li vediamo in questo periodo. Quindi Pedala Giappino, pedala Murielito, si va, si va. Ragazzi, siamo appena usciti dall'Aldi, che è lì dietro, abbiamo comprato un po' di affettate, formaggio e pane per il pranzo e delle zucchine per fare il sugo per la pasta per questa sera per mangiare un po' di verdura. E ovviamente appena siamo usciti ha cominciato a piovere. Ed è l'ennesimo giorno di pioggia, ottavo giorno di pioggia su 18 di pedalate. E mi sembra che sia già una buona e ottima media. Eh, pedale, stai zitto, Giappino. Pedale, stai zitto. Sono sempre docce gratis. Vedila così. Ragazzi siamo arrivati a Duggendorf, eh, scusatemi sempre per come dico pronuncio questi nomi ma sono troppo difficili, Duggendorf e stiamo per arrivare nuovamente al Danubio, siamo sul ponte del Danubio, pedalato tutto il fiume Isar, fin dove si butta di nuovo nel Danubio. Guardate le muri e il com'è fiero e tronfio di essere tornato sul Danubio. Sempre con un ottimo cielo. Sempre sereno. Però, dai, almeno ha smesso di piovere. Guardatelo quanto è gigante. È già imponente, è davvero immenso e crescerà ancora da oggi cominciamo a seguirlo fino a Linz e da Linz lo lasceremo di nuovo per andare verso la Slovenia ragazzi pedaliamo basta parola ora piccolo giretto nel centro qui c'è una super chiesa muri e siete lì davanti e Diretto, pausa e poi andiamo a vedere il punto esatto dove Isar incontra il Danubio e faremo un sacco di foto e video così Muriel è contento? Non è vero, lui non è mai contento quando faccio queste cose. Siamo arrivati esattamente nel punto dove il fiume Isar si immette sul Danubio. Quello là è l'ISAR, di là c'è anche un altro punto dove si immette l'Isar. Qui ci è segnata l'altezza, la profondità del fiume, qua sarebbero 4,30 m, quindi qua un 3,80 m buoni, li abbiamo tutti, eh ragazzi, è già bello profondo, gigantesco. Muriel è tutto emozionato e trepidante Guardalo come è felice Quindi niente Volevamo solo venire qua perché è un punto di interesse Sta anche passando una barchetta Di quelle che trasportano Boh merci Non abbiamo ancora capito cosa Sono sempre giganti Guardatela là E, e niente ci facciamo un po' di foto E proseguiamo perché abbiamo fatto comunque pochi chilometri Abbiamo provato anche ad andare in un negozio di robe da camping per comprare la bombola per l'alcol ma lasciamo stare non facciamo commenti su come ci hanno trattato quindi a dopo ragazzi e ovviamente stiamo seguendo nuovamente la ciclabile del Danubio lì di fianco c'è il Danubio proprio dietro l'argine non so se sono riuscito a farvelo vedere comunque proseguiamo da qua fino a Linz ma Linz non lo raggiungeremo oggi ci mancano 125 km e ci fermeremo forse dopo passato o magari appena passata uh, il confine con l'Austria Vediamo, vediamo anche come va il meteo adesso ci sta un attimo graziando e quindi pedaliamo io ho provato a convincere Muriel ad andare a visitare il castello là sopra ma non riesco a capire perché non voglia fare quella salita boh è la salita semplicissima deve essere tipo è al 18% ma niente ha detto di non, che non la vuole fare vuole godersi questo sole che è spuntato finalmente finalmente siamo arrivati a 19 gradi è una settimana che non vediamo questa temperatura Oh, tra poco togliamo anche le giacche guardate quanto è grosso il Danubio in questo punto come gonfio è quasi a livello della strada e in questa zona dovrebbe avere una portata di quasi 600 metri cubi di acqua al secondo una cosa impressionante ed è neanche a metà quindi siamo a 30 km da Passau e... Poi avevo letto numeri esagerati verso la fine, boh, tipo 3.000 metri cubi d'acqua al secondo. Pazzesco, pazzesco. Guardatelo. Stiamo sfruttando un'area camper per dare una lavata alle bici, ma soprattutto alle catene così poi le possiamo ingrassare con tutta l'acqua, la pioggia e il fango che abbiamo preso in questi giorni la mia fa proprio schifo guardate completamente l'ercia di fango è già un po' l'ho pulita furbi eh Siamo arrivati a Passau Siamo fermati per mangiare una mela Murielito è lì dietro Di là in fondo c'è la diga E niente Non so adesso cosa faremo Entreremo in città Faremo un giro Gireremo ancora un po' E poi andiamo a cercarci un posto per la notte Per cenare, per non prendere acqua Ma in teoria non dovrebbe piovere stanotte Speriamo a passare nel punto esatto dove confluiscono nel Danubio che è questo qui il fiume Inz che è quello che arriva là dietro e il fiume In che è questo alle mie spalle e diventano una cosa veramente gigante e maestosa e diventerà sempre più grande sempre più avanti si andrà pazzesco è pazzesco questo fiume Il maledetto di Komut come al solito, c'è il lungo Danubio che è tanto bello piatto e guardate dove ci ha mandato in questa salita al 23%. Ovviamente abbiamo pedalato per metà salita, è breve, eh? però con i bagagli metà salita abbiamo fatta a spinta. Eh? Maledetto comut ah. Ragazzi, stiamo andando in un bosco a cercare un posto dove piazzare la tenda. Guardate che panorama. Bosco lì di dietro. Murella qui che cerca un punto utile. E dai ce la faremo anche stasera. Ci sono un po' di case vicine ma se ci imboschiamo per bene dovremo farcela. Ragazzi parlo in silenzio. Ragazzi parlo sottovoce perché c'è gente lì dietro. Abbiamo trovato questo angolo guardate. Siamo riparati da questi alberi tagliati e di là non c'è niente, le case sono là in fondo.